L'inchiostro scorre senza alcun intoppo sulla pergamena pregiata, ma la calligrafia di Shanta non è quella di sempre. La sua mano è rigida, così come la linea delle sue labbra, solitamente atteggiate a un lieve sorriso disposto a comprendere tutto. Ma oggi non può immaginare di essere lieta. Il sole sta tramontando. Un rosso sanguigno colpisce il suo sguardo, ma non riesce a procurarle meraviglia. Guarda il foglio ancora vuoto per metà e resta lì, col cuore pesante e il volto di pietra, a pensare a come non siano riusciti a evitare la morte di una ragazzina. Vorrebbe sospirare, ma non riesce a contrarre il diaframma e il respiro si spezza in un singulto. Sente da fuori un picchiettare sul legno, un segnale convenuto. C'è qualcuno alla porta.